Allora, rieccoci qua e per la prima ora di oggi il compito da fare, già ce lo siamo dati ieri, cioè quello di terminare la migrazione, la rifattorizzazione, l'abbiamo chiamata, dell'esercizio sul indovina il numero secondo il pattern model view controller. Eh? Ehm, solo per ricordare a che punto eravamo, eh, and ehi là. Sei buono, andando in ordine eh, abbiamo dovuto leggermente modificare lo scheletro del programma main per il semplice motivo che era l'unico modo per poter dire alla classe controller quale fosse il modello su cui doveva lavorare, Quindi, quale fosse la classe che conteneva i dati e l'algoritmo del gioco e l'unico modo per sapere qual è la classe controller la quale viene letta dall'fxml loader è modificare un po' l'fxml loader in modo da avere questa classe loader a cui chiedo essenzialmente due cose prima leggimi l'fxml e dopo dimmi chi è il tuo controller o qual è la classe controller istanziata. tutto ciò per fare semplicemente questo set model in modo che modello e controller siano in comunicazione. In comunicazione non equa, non paritaria, nel senso che il controller sa chi è il modello e quindi può chiamarne i metodi, il modello non sa chi è il controller e non gliene frega niente e non gli deve interessare. Al modello non deve interessare chi è il controller e chi è la vista. Il modello deve essere puramente una parte algoritmica, dati e algoritmi, niente interfaccia utente, niente logiche di interazione con l'utente. Quindi, se vogliamo una, una verifica, ce l'abbiamo dal fatto che la, package, la classe model non importa mai nulla dal package JavaFX, cioè non sa nulla di JavaFX. E infatti è quello che ci permetterà questo, ehm, eh, a questa classe, volendo, di essere anche richiamata in altri modi che non siano eh, quelli interattivi. Al di là di questo avevamo iniziato già a riportare dentro il modello alcuni metodi di quelli che avvenivano nel controller. E abbiamo cercato contestualmente di depurare il controller da quelli che erano gli aspetti algoritmici, lasciandolo invece sugli aspetti ehm, più di interfaccia ad esempio sulla parte di inizio di nuova partita eh, essenzialmente quello che c'è qua andava abbastanza bene, abbiamo sostituito le istruzioni che c'erano con una chiamata a new game del modello eh, rimane ancora da mettere a posto questo dis e dis.tmax che adesso non sono più ovviamente variabili del controller ma devono essere lette dal modello, quindi sarà, non, è un, non è più un dis tentativi, ma è, sarà un model.getTentativi, quindi questo valore non lo so più io, controller, ma ogni volta che ne ho bisogno lo devo chiedere al modello. cerco di evitare nel, modello, nel controller di farmi delle copie mie di valori che ha già il modello. Il valore giusto ce l'ha il modello, ogni volta che mi serve lo chiedo al modello, non mi faccio una copia locale. E qui anche nmax, get nmax, lo vado a pescare dal modello. Questo fatto di pescare dal modello queste che sembravano costanti. Ci serve perché ehm, nel testo esercizio parlavamo di possibili estensioni, una delle quali era variare il livello di difficoltà. Quindi N max e T max non sono più costanti. Quindi ci sarà modo, volendo in futuro, di iniziare una nuova partita specificando il livello di difficoltà e quindi il controller dovrà poi di conseguenza sapere quali sono i tentativi legati a quel livello di difficoltà. Questo grosso modo è ciò che possiamo fare sul primo metodo Endle Nuova Partita. E poi c'è la parte di, più complessa, diciamo, di gestione della, del gioco, del tentativo. Allora, qui dobbiamo separare, capire dove finisce L'interfaccia dove comincia l'algoritmo. Il compito del controller deve rimanere quello di gestire l'interazione con l'utente, il che vuol dire acquisire i dati che l'utente ha inserito, validarli, fare tutti i controlli che servono. Poi, all'inizio, alla fine, dovrà ottenere i risultati dal modello e visualizzare all'utente questi risultati. Quindi c'è la parte iniziale in cui acquisisco i dati di valido, la parte finale in cui acquisisco i risultati dal modello e li mostro all'utente e nella parte centrale di fatto dovrò delegare il lavoro al modello. Quindi questi metodi di solito sono tutti strutturati in questo modo. Leggo i dati che mi servono, controllo se sono validi, se sì, li passo oltre. Allora, la parte in cui devo leggere il numero e verifico che sia effettivamente un intero, che era veniva fatto con questo cache qua sotto, è, continua a essere di pertinenza, di responsabilità del controller. Io vedrei molto male un metodo tentativo, model.tentativo, che ricevesse una string. Perché allora, nella casella di testo, ovviamente quando io faccio un get, dove è andato? Get text, text, area, text field tentativo.getText, mi restituisce una stringa. Quella stringa contiene il tentativo dell'utente. Per pigrizia uno potrebbe dire, va bene, prendo questa stringa e la passo al modello. Ecco, questo sarebbe logicamente sbagliato perché la conversione da stringa a intero, visto che quello noi sappiamo che deve essere un intero, eh, non si addice al modello che dovrebbe lavorare su dati puliti, ricevere dati puliti e restituire dati puliti. Cioè noi cercheremo di fare in modo il più possibile che le interfacce del modello siano pulite, cioè valori, interi, liste, oggetti. Ma quasi mai stringhe. Vabbè, dove serve un valore stringa va bene, ci sta. Mm? Um, quasi sempre, il più possibile, adesso qua abbiamo un esercizio ancora molto semplice, ma se fare in modo che il modello lavori sempre con oggetti e mai con testo. Quindi se il modello deve restituire un elenco di valori, restituisce una lista di oggetti, non restituisce la stringa, con dentro il toString concatenato degli oggetti da rappresentare. Se il modello deve segnalare un errore, restituisce un codice di errore o un'eccezione. Non restituisce la stringa contenente il messaggio d'errore. Quello, il lavoro di convertire l'informazione che c'è stato un errore in cosa visualizzo per l'utente, lo deciderà il controller. Il controller che deciderà se questo errore lo devo visualizzare stampando un messaggio, se facendo diventare tutto rosso, se facendo suonare una sirena fortissima, oppure è un errore che può gestire, quindi semplicemente ignora l'azione dell'utente. Questo decide il controller. Il modello dice semplicemente quello che mi hai chiesto di fare non va bene. Un altro motivo per far sì che non sia il modello a generare gli errori oppure restituire già le stringhe è la lingua. Cioè, voi immaginate che questo eh, giochino che stiamo facendo in italiano, con i messaggi in italiano, domani vogliamo farlo in francese. Allora, l'ideale sarebbe che dovessimo mettere le mani solamente nella parte verso l'utente, quindi controller e vista. L'fxml lo dobbiamo toccare di sicuro, e controller anche. Il modello perché mai? Le regole del gioco, indovina il numero, dovrebbero modificarsi se cambia la lingua del programma. Non ha senso che lo siano. E quindi facciamo in modo no, di non farlo. Quindi mettiamoci dei paletti, mettiamoci dei vincoli in modo da essere sicuri di non debordare. Il modello fa il modello. Quindi tutto ciò che è acquisizione dei dati dall'utente e validazione dei dati la fa correttamente il controller quindi questo lo lascio nel metodo del controller anche qua c'è il dato c'è se c'è verifico che contenga un numero se questo numero è valido lo posso verificare sempre qui Anzi, con la differenza che ovviamente il valore massimo io controller non lo so e quindi nel momento in cui devo verificarlo lo posso chiedere nuovamente al modello model.get nmax al posto di this.nmax tutta questa parte invece da qua in poi dove effettivamente vado a confrontare il numero inserito rispetto al numero segreto che non so io controller e il modello non mi dirà mai invece rimane dentro il modello. Ecco, prima di vedere questa parte qui, solo un veloce pensierino su questa linea 75, non minore di 1 or non maggiore del max. Io sta riga l'ho già scritta. Tu l'ho già scritta. Qua. No? Allora, in questo caso è un caso molto marginale, però, noi stiamo definendo una regola di validità di un dato. Okay? Adesso, la regola di validità del dato significa semplicemente numero compreso tra 1 e max. Un domani, questa, se il gioco dovesse diventare più complicato, la regola di validità del dato potrebbe essere diversa. Una delle estensioni possibili che vi proponevo è: è impossibile inserire due volte lo stesso numero. Allora questa regola di validità, di validità del dato diventerebbe, il numero deve essere nel range corretto e non deve essere uguale al numero precedente. Allora, cerchiamo di astrarre un pochino questo concetto. Definiamo un semplice metodo valido tentativo o valore valido int tentativo che semplicemente ritorni il valore booleano se il tentativo è maggiore o uguale a 1 and tentativo minore o uguale a di spunto numero massimo. Quindi, deleghiamo questa funzioncina, la verifica, e poi usiamo questa funzione al posto di replicare questo codice. Quindi, anziché riscrivere questo t minore di 1, dirò se non il valore valido di t, allora stamperò tentativo fuori range. In questo qua mando un'eccezione. E idem, torno nel controller, questo controllo diventa non più, vado a vedere il range maggiore e minori, ma model, punto, valido di tentativo. If not, se non è valido. E qui non si chiama tentativo, si chiama Num. È molto più leggibile se il modello mi dice che quel numero non è un valore valido stampo un messaggio d'errore e nello stesso tempo ho nascosto sotto il tappeto lo sporco, cioè ho nascosto in un metodo la, i dettagli della logica di validità del numero. Se dovessero diventare più complicati è lì nella sua funzioncina e non devo modificare in più punti, modifichi in un punto solo. Quindi questo qua, ovviamente, prendiamo l'abitudine, abbiamo fatto una funzione che non sia puramente un getter o un setter, do documentiamola, controlla se il tentativo fornito rispetta le regole formali, del gioco, cioè nel range, cioè, è nel range da 1 a n max. Per questa versione le regole sono queste. Quindi questo è true se il tentativo valdo. Quindi scrivendo il javadoc vedete che tutte le volte che portiamo il mouse sulla chiamata alla funzione salterà fuori la finestrella con la documentazione. In questo modo cosa succede? Il controller prima di fare il tentativo, chiede al modello, ma questo valore è un valore valido oppure mi daresti errore? Tra l'altro è un controllo preventivo, per cui se faccio bene questo controllo e se uso la stessa funzione, questa eccezione qui non la sparerò mai. Cioè se il controller è furbo, prima di chiamare la funzione tentativo, chiamerà la funzione valore valido. Quell'eccezione è messa lì solo di salvaguardia se per caso sbagliamo c'è un bacco nel nostro controller e chiama quella funzione quando non dovrebbe quindi è diciamo così programmazione protettiva metto dei controlli anche per il caso che non dovrebbe succedere perché io non sono perfetto e quindi non so se poi davvero non succede ok uh, a questo punto dicevamo il controller ha il valore sa che è valido e quindi prova a fare il tentativo model.tentativo con questo numero no? allora la funzione tentativo cosa fa? restituisce 0 se si è indovinato 1 se è troppo grande, meno 1 se è troppo piccolo e dentro, l'abbiamo fatto, sì, incrementa il numero di tentativi. Incrementare il numero di tentativi, adesso dovremmo anche gestire la fine partita. Eh? Di nuovo dobbiamo separare quello che è tutto mescolato dentro il controller, separarlo in modo pulito dentro il modello. Ma ah, per ora, se il risultato è... 0, se la variabile risultato è 0 vuol dire che l'utente ha vinto quindi if risultato uguale 0 dico all'utente che ha vinto quindi faccio questo pezzo qua di codice altrimenti se il risultato minore di 0 dirò che è troppo basso Altrimenti, togliamo il punto esclamativo sul troppo basso, altrimenti ancora, il terzo caso, dirò che è troppo alto. E questo semplicemente sulla base del risultato. Poi dovrò anche capire se a valle di questo risultato la partita è finita oppure no. Perché la partita può essere finita se ho vinto, può essere finita se ho perso, cioè se il numero di risultati è arrivato al massimo. questa informazione non la so e non vorrei fare io dentro il controller la verifica se il numero di tentativi è uguale al numero massimo di tentativi se model.gettentativi uguale model.gettmax perché quali vuoi che siano le regole del gioco magari diventa diventano più complesse anche loro e quindi avrai un numero massimo di tentativi variabile a seconda dei bonus che prendi non lo so se la partita prima indovini in due tentativi allora hai tre tentativi in più per la volta successiva e queste logiche le deciderà il model quindi dovrò avere dentro il modello qualche cosa che si accorga se l'utente ha vinto o perso e di conseguenza possa dire al controller cosa è successo e il controller lo interpreta e si comporta di conseguenza cioè stiamo andando verso un controller che via via non sa più le regole del gioco sa solo che il gioco è fatto di inserire i numeri e allora come faccio ad accorgermi? beh io ho due, due punti in cui mi accorgo se, se la partita è finita uno è qua quando i tentativi possono essere arrivare al valore massimo l'altra è qua quando l'utente vince, indovina okay? allora in entrambi i casi la partita è finita quindi questo in game deve diventare falso perché da adesso in avanti la partita non si può più giocare perché l'hai vinta o l'hai persa quindi una cosa semplice da fare potrebbe essere nel caso in cui io vinca prima di fare il ritorno 0 dico che il gioco è finito, nel caso invece in cui, solamente nel caso in cui, dopo che ho incrementato i tentativi, eh, mi accorgo che il tentativo che ho fatto era l'ultimo, quindi nel caso in cui i tentativi sia uguale a Tmax, allora anche qui la partita è finita. Giusto? Questo è quanto basta al model, per sapere che la partita è finita, quindi l'unica cosa da fare, non, è, non sarà più possibile chiamare la funzione tentativo, vedete che altrimenti genera un'eccezione, fino a quando non verrà chiamata la funzione new game nuovamente, che rimetterà in game a true. Al modello questo basta, ma questa informazione è sufficiente al controller. Per dire, se sono ancora in game, bene, ma se non sono più in game, devo gestire, dal punto di vista dell'interazione, la fine partita. E quindi, <coughs> controllerà se per caso, è in game, Is in game. Se non sono più in gioco, allora devo disattivare, la partita è finita, proprio se volessi potrei dire la frase hai perso, non l'ho ancora scritta, dovrei scriverla, perché avrei scritto troppo basso, troppo alto, se poi mi accorgo che in game è falso, tu hai sbagliato l'ultimo tentativo e hai perso, quindi dovrei ancora aggiungere, solamente nel caso in cui il risultato sia diverso da zero, facciamoli stampare hai perso. Perché io qua arrivo qua sia che sia la partita finita con la vittoria o sconfitta. Nel caso di sconfitta me ne accorgo perché il risultato è diverso da zero, altrimenti era una vittoria. E, e basta! Cioè, tutti questi controlli qua non ci sono più, perché sono li abbiamo fatti dentro il model. L'unica cosa che dobbiamo fare a questo punto, a fine partita, queste operazioni qua. Chiudi la partita. Cioè, rimodifica l'interfaccia utente in modo dal disattivare i controlli di gioco e riattivare i controlli di partita tutto il resto non ci serve più Quindi ho tra l'altro anche separato a livello di codice due funzioni che logicamente erano distinte ma prima nel codice erano mescolate, quella di analisi del, della singola tentativo e quella di analisi dello stato della partita. Cioè questo tentativo è andato a buon fine, sì, o no, alto, o basso, punto, separatamente, la partita è finita, sì o no, e lo gestite separatamente, mentre se andate a ripercorrere il codice precedente era tutto mescolato, una serie di if, dati, allora vediamo se tutto questo lavoro che abbiamo fatto funziona quindi proviamo a riattivare il programma dovrebbe funzionare esattamente come prima quasi quindi attivo una nuova partita mi dice che ho 0 tentativi su 7 e provo a giocarla 50 troppo alto 25 troppo basso 37, troppo alto, quindi tra 26 e 36 la metà è 31, troppo alto, quindi siamo tra 26 e 30, 28, troppo alto, avevo eh, 26 e 27, ho vinto. E giustamente questa parte si è disabilitata e si è riabilitato nuovamente il bottone nuova partita. Riclicco su nuova partita, riparto da capo, questa volta sbaglio volutamente. E a un certo punto mi dice hai perso. Ah, c'è un errore nel senso che il numero di tentativi è rimasto a zero, ci siamo dimenticati di aggiornarlo. Allora andiamo ad aggiornarlo, c'è un errore e una mancanza nel senso che nella versione precedente quando perdo mi dice qual era il valore segreto. Ok, allora correggere i tentativi è facile perché basta andare ad aggiornare txtcur ogni volta che viene fatto un tentativo, quindi dentro handle prova se faccio il tentativo, aggiorna il numero di tentativi. Cioè, solo se sono arrivato qua, se mi fermo prima perché il valore non era valido, non lo incremento. Quindi in questo caso, facendo i vari tentativi, dovrebbe, nuova partita, aumentare questo numerino qua. No? Dopo il in cui mi dice, la settima volta in cui mi dice eh, troppo basso, mi comunica che ho perso. Se volessimo anche, in questo caso, visualizzare qual era il valore da indovinare, eh, dovremmo chiedere al modello di dircelo. Aggiungere un get segreto... come getter, dis.segreto, e a questo punto il controller lo può stampare. È chiaro che dobbiamo fidarci del controller che non bari e non lo stampi non lo faccia vedere all'utente subito all'inizio, oppure a pagamento. Caro utente, se inserisci 20 bitcoin, ti faccio vedere la soluzione. E dove lo devo far vedere? Qua, dove ho perso. Quindi qui posso aggiungere il messaggio di tipo eh, il Numero era, segreto era, due punti, per cento di barra n, model.get segreto, punto e virgola. Allora, formattiamolo in modo che si legga. allora in questo caso mi dice qual era il numero segreto e quindi abbiamo ripristinato la funzionalità di prima Okay. Nel controller non c'è più nulla che conosca l'algoritmo di gioco, nel model non c'è più nulla che conosca l'interfaccia utente. Per cui se vogliamo possiamo dimenticarci di, dell'interfaccia JavaFX, farci un bel programmino che giochi e vinca da solo a questo gioco. facciamo che il computer giochi contro te stesso in modo da provare con un non usiamo questo main grafico ma usiamo una procedura di, una, una classe di test del model la verifica che siamo riusciti a separarli bene è se riusciamo col model senza controller a giocare una partita intera questo lo possiamo fare ad esempio creando una classe test model che abbia il suo main e che giochi effettivamente una partita intera con il modello. E poi questa classe che cosa farà? sarà model, um, model.newgame sto ottenendo un main di prova puramente un'applicazione uh, diciamo console senza interazione utente che provi a giocare una partita può giocarla in modo stupido finché sono nel gioco Dico che il numero è 7, e poi perdo. E questo è un modo di giocare. Stampiamo. Print line. Eh, il risultato. No. Questo è un giocatore particolarmente incapace che dice che è 7 il numero e per 7 volte consecutive il programma gli risponderà il numero troppo piccolo. Se invece anziché 7 scrivesse 77, beh il programma gli risponderà forse che è il numero è troppo alto. Una volta su 100 avrà un po' di fortuna anche lui e il programma gli risponderà che è il numero esatto. non sappiamo, noi non abbiamo modo di forzare qual è il numero da indovinare però volendo potremmo invece rendere più intelligente questo algoritmo e sapendo che ovviamente il numero dovrà essere compreso tra un minimo che era 1 e un massimo che è eh, numero massimo e quindi il mio tentativo più logico sarà quello di Prendere la media tra il minimo e il massimo. Se tra 1 e 100, come primo tentativo, provo 50, 50, perché in questo caso fa 1 più 100, 101, diviso 2 fa 50.5, troncato 50. Bene. E a questo punto se per caso il risultato, qui c'è l'intelligenza mia di giocatore, se il risultato è minore di 0, se il numero è troppo piccolo, il mio tentativo è troppo piccolo, riduco il max. Vuol dire che il numero sarà tra min e il tentativo, anzi meno 1. Quindi il nuovo max Sarà T-1, giusto? Io ho detto 50, lui mi ha detto è piccolo, no, al contrario, scusate, se è grande. Ci ho messo un po' a convincermi che stessi sbagliando. Se il programma mi dice è eh, 50 è troppo grande, allora il prossimo tentativo dovrò farlo tra 1 e 49. Altrimenti il prossimo tentativo lo farò tra t più 1 e max. Quindi ogni volta ho questo intervallo da max a min, ogni tentativo che faccio mi permette di o spostare il max se il tentativo che ho fatto era troppo grande, o spostare il min se il tentativo che ho fatto era troppo piccolo. Allora, in funzione del risultato, Aggiorno i limiti, il mio intervallo e quindi farò un tentativo quando torno su nel while. Farò un tentativo t diverso, adeguato agli, agli intervalli che si sono cambiati. Adesso magari stampiamo qualcosa in più, diciamo tra per 100d e per 100d per cento di, quindi tra min e max provo T e alla fine mi darà il risultato. Vediamo cosa fa questo programma. Sbaglia. Tra 1 e 100 provo 50%. tra 51 e 100 per 75 mi dice sempre meno 1 ma meno 1 cosa vuol dire? che il numero è troppo piccolo ah c'è sempre 77, grazie T. ah ecco, così vinco carità, vedere 0 e vedere scritto hai vinto non ha lo stesso impatto psicologico, però noi sappiamo che zero vuol dire che abbiamo vinto. Con 95, riprovo 76 l'ho indovinato, riprovo 57 l'ho indovinato e li indovino sempre, le so tutte. Allora, abbiamo, siamo riusciti a giocare le partite perdendo apposta o vincendo apposta senza mai usare l'interfaccia grafica. Mm? Usando il model che a questo punto è indipendente da chi lo sta controllando, se lo stiamo controllando con un test model o se lo stiamo controllando con un controller di JavaFX. Okay? Quindi da adesso in avanti noi cercheremo sempre di agire in questo modo, anzi di solito conviene soprattutto su problemi che siano un pochino più complessi dal punto di vista algoritmico partire dal modello, cominciamo a risolvere il problema, cominciamo a implementare la soluzione e per testarla ci facciamo un programmino di test che sia in grado di inserire i dati fare le prove e vedere se il risultato è corretto. Una volta che l'ho risolto lo aggancio all'interfaccia grafica, ma questo diventa un lavoro quasi più in cui non serve più troppa intelligenza, serve molta attenzione a mettere le cose nel posto giusto. Okay? Ecco, eh, vi aggiungerei ancora un ingrediente. Già che ci siamo su questo esercizio. Fatemi fare prima un commit per salvare il punto in cui siamo arrivati. Allora, fate attenzione, quando lavorate, se aggiungete dei file nuovi, allora se avete fatto un commit iniziale, lavorate su quei file, il eh, git si accorge che sono aggiornati e ve li mette già in staging. Ma se avete creato un file nuovo, in automatico non ve lo fa, perché non è detto che questo file voi lo vogliate salvare nel repository. Quindi ricordatevi di farlo, altrimenti rischiate di fare commit di tutto tranne gli ultimi file più recenti. Quindi... Quindi basta aggiungerlo sotto e diciamo così soluzione con MVC funzionante e programma di test. Quindi facciamo il suo caro push. Adesso, per mettere le cose in ordine... No, aspettate, ho fatto la cosa sbagliata... Noi dove siamo? Noi abbiamo lavorato in un branch che si chiamava Refactory MVC che era, si era separato rispetto a soluzioni in aula. Quindi abbiamo detto, boh, non facciamo casino, se poi sbagliassimo tutto possiamo sempre tornare a soluzione in aula no? e, e eh, ricominciare da capo, volendo. No? Adesso però siamo soddisfatti del risultato, ci sembra che funzioni, quindi questo branch refactoring non ci serve più. O meglio, vogliamo riportare queste modifiche nel branch soluzione. Ho detto nel branch master, ma per ora facciamo solo nel branch soluzione. Come si fa? Quindi noi avevamo un master che contiene solamente il testo. Da questo master io ho creato un branch, un ramo, soluzione, su cui abbiamo fatto le prime versioni delle soluzioni in aula. Poi ieri abbiamo detto, giochiamo con model view controller, ma facciamolo in un ambiente separato. Quindi la soluzione in aula non è cambiata, il contenuto del branch soluzione in aula. Tutto ciò che abbiamo fatto, le modifiche che abbiamo fatto ieri e oggi, sono finite solamente nel branch refactoring. Se io adesso volessi riportare queste modifiche anche dentro soluzione in aula e abbandonare questo branch che mi era servito solamente per sperimentare, lo faccio con un'operazione di fusione, merge, incorpora fondi, le modifiche fatte in un branch all'interno di un altro branch. Per farlo mi devo portare nel branch ritorno su soluzione in aula, che è il branch che voglio far andare avanti, che voglio modificare a questo punto. E vedete che se torno in soluzione in aula siamo tornati alla versione vecchia dove il model non c'è più o non c'era ancora, dipende un po' come leggete il tempo e ci sono molti meno commit ma io a questo punto posso voler fondere all'interno di questo branch le modifiche che sono state fatte dentro un altro commit, in particolare dentro un altro branch quindi io posso fare un merge e lui mi dice, sì, ma cosa vuoi fondere qua dentro? Io voglio fondere questo. Qui mi fa l'elenco dei branch locali e l'elenco dei branch remoti, cioè di cui ho fatto il push su GitHub. Io, avendo appena fatto un push, questi due sono allineati, quindi è la stessa cosa. Infatti, vedete, il codice numerico esce 80F0B63, 80F0B63, è la stessa cosa. Che io lo prenda dal remoto o che lo prenda dal locale. Quindi posso prendere tutte le modifiche che sono state fatte all'interno di questo branch e riportarle all'interno del branch attuale che è ancora soluzione in aula. Se va bene, il merge avviene in modo indolore. In questo caso di sicuro avviene in modo indolore perché il branch soluzione in aula non l'ho più toccato, non ci ho più lavorato. Metti che invece un mio collaboratore avesse guardato questo branch e avesse detto no ma qui c'è un errore, anche solo un errore di battitura. Lo correggo. E allora avrebbe avanzato il branch, soluzione in aula, di un commit. Allora Git si sarebbe accorto che soluzione in aula ha dei file modificati la cui modifica è successiva alla divisione dei due branch. Quindi attenzione, non è detto che la fusione si possa fare perché il rischio è di sovrascrivere la correzione che è stata fatta sul branch principale. Allora il git è abbastanza intelligente, le modifiche che sono compatibili, cioè magari sono state fatte su file diversi, lui le fa, ma nel caso in cui lo stesso file sia stato modificato in modo incompatibile in due branch diversi, si ferma e dice, ti lascia le due copie dei file prima e dopo e dice mettili posto tu, perché lui non può sapere. Cos'è giusto, cos'è sbagliato. E quindi ti lascia il progetto in uno stato da unire manualmente e poi fare un commit per dire ho fatto le modifiche. No? Sperate di non trovarvi in questo stato perché è abbastanza non è difficile, però è in Eclipse um, è abbastanza confusionario l'interfaccia per questa fase. Ma noi adesso siamo tranquilli perché il branch eh, refactoring è esattamente un figlio di soluzione in aula, quindi farci il merge dentro dovrebbe venire. senza problemi infatti lui dice che il tipo di merge che c'è stato è stato un fast forward semplicemente lo spostato avanti e adesso vediamo la history siamo ancora nel branch soluzioni in aula c'è scritto qua nel bigliettino giallo ma adesso soluzioni in aula contiene anche questi, queste modifiche e questa doppia etichetta refactoring soluzione in aula mi fa vedere che i due branch, refactoring e soluzione, sono allineati, puntano allo stesso punto. Quindi ho reincorporato soluzione in aula dentro refactoring. Volendo, se volessi adesso potrei cancellare il branch refactoring, non mi serve più, e rimarrebbe una storia lineare nel branch soluzione in aula, fatta di vari passaggi oppure lo tengo tanto per riferimento mio è uguale di tutto questo c'è ancora un freccia 2 per dire che io sono avanti di due commit rispetto al remoto perché devo fare ancora un push di queste modifiche perché origin soluzione è ancora rimasta indietro quando faccio push anche origin soluzione si è portata qua Quindi il flusso di lavoro, ci sono tanti flussi di lavoro possibili, se vi leggete i libri su Git ci sono capitoli interi su quali sono i flussi di lavoro supportati. Io oggi ho usato un comando che è il merge, c'è un altro comando per riportare un branch dentro un altro che si chiama rebase. La differenza in due parole è che il merge riporta tutti i commit del branch secondario dentro il primo. E quindi vedo tutti i passi intermedi. Un rebase invece prende semplicemente solo l'ultima versione del branch e la applica sul branch primario, quindi collassando in un commit solo tutto il lavoro che ho fatto dall'altra parte. Perché magari non voglio vedere i dettagli o non mi interessano più. Però, come dicevo, i flussi di lavoro basati su git sono tantissimi. Questo è uno dei più semplici. Ho un ramo principale che è l'applicazione che va avanti e da lì stacco dei rami secondari ogni volta che voglio fare una miglioria la faccio implemento da testo solo quando è testata funzionante non quando è una versione intermedia ieri non mi sarei mai sognato di fare il merge con un programma metà funzionante e metà no l'ho fatto oggi dopo che l'abbiamo testato insieme e non mi sono fatto problemi a cancellare del codice. Cioè nel controller a un certo punto ho cancellato 20 righe di codice o giù di lì che erano il codice precedente. Ok? E se avessi fatto un passo falso, avessi cancellato qualcosa di troppo, allora l'abitudine è quella di dire sbagliata. Eh? L'abitudine sbagliata sarebbe quella di dire ma no, non lo cancello, lo commento solo. Ok? Allora, trovate, anche gli esercizi che fate voi, programmi in cui c'è due righe di codice, poi dieci, dieci righe di prove vecchie commentate, poi altre due righe di codice, eccetera, eccetera. Alla fine non si capisce più niente. No? Allora, io posso cancellare tranquillamente, perché tanto le, le, righe, le righe che sto cancellando ce l'avevo in un commit precedente. Se non mi ricordo più, o ho cancellato qualcosa di troppo, non mi ricordo più che cosa c'era, vado a vederlo nel repository. O torno indietro semplicemente, faccio uno switch e mi fa tornare indietro alla versione precedente. Quindi fate pure commit tranquilli, tanto sono nel vostro repository locali. Cancellate, tanto basta tornare indietro al commit precedente che ritrovate ciò che eventualmente avete cancellato per sbaglio, oppure le prove precedenti. Manteniamo sempre dei programmi puliti e la storia del programma ce la dà git, non ce la dà i commenti che ci mettiamo. Il codice commentato mm, no. è, bello non, è bene non averne. Ok, allora l'altra cosa che volevo dirvi su questo esercizio, adesso che ho incorporato nella soluzione in aula, visto che sto di nuovo pasticciando, modificando, mi risposto sul branch, ritorno su refactoring, che adesso sono identici, no? quindi non è cambiato nulla nel file, però Eclipse sa che sto lavorando in un branch diverso. Quindi, soluzione, ci, com, ci, faccio, ci inserisco solamente no, le versioni funzionanti. Eh, c'era un ultimo in, passaggio no, del modello modello view controller, c'era me, un meccanismo attraverso cui, l'abbiamo accennato brevemente ieri, attraverso cui il modello può segnalare alla vista, direttamente, senza coinvolgere il modello, il controller, senza coinvolgere il controller, che qualche cosa è cambiato. Ricordate che c'erano nel disegnino quelle due frecce verso il basso in cui il modello diceva alla vista guarda che è cambiato qualche cosa. E io vi ho accennato al fatto che questo si poteva fare in JavaFX usando le properties e i binding. Allora, vediamolo in pratica. In pratica noi cosa abbiamo? Abbiamo del lavoro. di manovalanza, che ad esempio è rappresentato da questa istruzione, cioè, che infatti prima avevo dimenticato, perché questa istruzione che è messa qui ma è messa anche nella nuova partita, eh, abbiamo solo due handler qua, quindi però l'abbiamo dovuto mettere in tutti e due gli handler, è codice in cui il controller si deve ricordare Ogni volta che chiamo un metodo del model in cui il numero di tentativi potrebbe essere cambiato, il controller si deve ricordare di aggiornare l'interfaccia utente. E quindi un lavoro in più che deve fare il controller. Interrogare continuamente il model a dimmi questo valore, e prendere questo valore e schiaffarlo nell'interfaccia utente, nella vista. Non possiamo, noi vorremmo dire, ci chiediamo se possiamo farlo, dire al modello, guarda, caro modello, tutte le volte che aggiorni questo valore, dillo alla vista. O meglio, dire alla vista di osservare in continuazione questo valore. Questo si può fare, dicevo, trasformando quella variabile in una property, in java o facendo in modo che il modello esponga una property quindi il modello oltre che avere delle variabili che si possono interrogare normalmente con set e get dove il modello? l'ho chiuso io potrei decidere che questo numero di tentativi non sia semplicemente una variabile di tipo int ma sia una property nel senso di JavaFX, eh? cioè una, un valore che può essere osservato. Come faccio? Beh, è abbastanza semplice perché la dichiaro come integer property. Integer property è una classe che definisce una property che Contiene un valore intero. Il valore di una integer property può essere sempre letto e scritto con get e set. Ma poi una proprietà può essere vincolata e svincolata in modo unidirezionale eh, attraverso dei bind, delle operazioni di binding che però non interessano al, al model. Quindi noi dichiariamo questi tentativi non come int, bensì come integer property. Per il momento commento, poi dopo la cancelliamo. Quindi è sempre un intero, ma osservabile. Cosa cambia nel codice? Quasi nulla, tranne quando cerchiamo di settare direttamente questa variabile, dis.tentativi uguale a 0, non funziona più perché tentativi non è più un int. Vabbè, diventerà dis.tentativi.set di 0. Cosa cambia? Uso il setter anziché l'uguale, perché è un oggetto che può essere settato a un valore intero, ma non è solo un intero. Cosa succede? Che questo set, oltre a modificare il valore della property, aggiorna anche tutti i possibili osservatori che in questo momento erano interessati a vedere quel valore. Quindi a gratis questo valore viene propagato alle altre classi che fossero interessate. Questo era tentativi, anche dis.tentativi più più, vabbè, non potrà essere, scritto così, diventerà set dis.tentativi.get più 1. Non moriamo mica per fare questa modifica. Come sono le parentesi? Opposto. Non siamo di troppo. Quindi prendo tentativi.get, prendo il valore, lo incremento di 1 e lo risetto a quella variabile. E non posso usare più più come scorciatoia, pazienza. E anche qua, dis.tentativi, dovrò sempre sostituirlo col get per prenderne il valore. E forse c'è un altro paio di punti, questo get tentativi, ah ecco, lo devo togliere, e finora ho una property, quindi ho trasformato un int in una integer property, giusto? Facendo qualche piccolo ritocchino sull'aritmetica di quella variabile, ma nulla di... Significativo, adesso questa integral property è, pr è privata. Devo sì, voglio che sia osservabile, ma per renderla osservabile devo renderla pubblica. Devo pubblicarla in qualche modo, renderla visibile. Ovviamente non rendo questo public perché non è la buona norma. Ma creo i metodi, gli al method, quindi il getter e il setter e un metodo in più. Allora, questo è il tipico lavoro che fa Eclipse. Vedete che c'è una voce in più che è comparsa da quando avete installato il plugin di FXClips che dice: genera i setter e getter JavaFX. Quindi per la variabile tentativi non mi fa vedere tutte le variabili private, ma solo le property, quelle che ho dichiarato come property, giustamente. E mi fa, mi aggiunge chissà dove. GetTentativi, SetTentativi e un altro metodo in più che si chiama tentativi property che restituisce la property come oggetto. Quindi questo può restituire l'intero contenuto nella property, può settare la property a un nuovo valore intero e questi due metodi fanno sì che la property dall'esterno sia invisibile la vedo semplicemente come una cosa che si chiama eh, che è un int che si chiama tentativi questi sono gli stessi getter setter che avevo prima come interfaccia come metodo non è cambiato nulla semplicemente dentro anziché settare una variabile intera fanno un get e un set sulla, sulla property e in più c'è quest'altro metodo che restituisce il reference alla property in quanto tale, sulla quale puoi andare a fare il binding adesso noi il set lo possiamo anche togliere perché è una property che vogliamo in sola lettura quindi prima non ce l'avevamo il setter e quindi qui anche qui togliamolo allora fin qua il controller non si è accorto di nulla cioè è stato rosso, non so se l'avete notato è stato rosso per un momento quando noi gli abbiamo tolto il getter e dice, eh, come faccio? ma adesso quando gli abbiamo rimesso questo getter anche se fa una cosa diversa lui continua a funzionare finora il programma non è cambiato nel suo comportamento salvo un pointer exception che non mi piace perché? ah qui stiamo facendo ancora test model 8 che chiama new model 29 Ah beh, certo. Certo. Perché questa è una property, lo so dichiarata, ma non inizializzata. new integer property, così, no? No. Questa classe definisce una property e prendiamo ok. Deve andare a prendere le sue sottoclassi. questa qua, ridono l'IntegerProperty. Per questa... E eh, la devo importare. Eh, cosa dice? Ok. Perché... Scusatemi eh. Integral property, eccole qua. Questa è astratta, questa integer property è ancora astratta, questa è ancora astratta, questa è simple integer, eccolo qua che dimenticavo, simple. Ok, perché era una serie di classi astratte che definiscono le proprietà, poi ci sono le classi concrete che sono quelle che devi stanziare se non le definisci le tue. Quindi riproviamo. Ok, il programma funziona ancora. Avevo solo distanziato la classe, avevo dimenticato di stanziare la classe concreta. Perché come tutti gli oggetti non basta dichiarare il riferimento, ma bisogna anche creare l'oggetto. Ricordatevi sempre di questo sito qua. Eh falcauser.de dove ci sono tutte le classi organizzate mh, gerarchicamente con, con tutti i, i link alla documentazione. Ok, ehm, funziona qua ma funzionerà di sicuro anche la versione grafica, funziona nel senso che funziona uguale a prima, eh, che non ho ancora fatto nulla di Adesso quello che vorrei provare a fare è di rendere automatico l'aggiornamento del numero di tentativi. E questo lo faccio attraverso un binding, lo guardiamolo qui. C'è un package bindings che è una gigante, classe gigantesca leggiamo la documentazione così impariamo a imparare cose dalla documentazione non dalle slide è una classe di aiuto che ha molte funzioni di utilità per creare dei semplici binding e poi ti fa degli esempi su come là, come poterlo fare in realtà è possibile creare dei binding cioè dei collegamenti tra più valori semplicemente copiando un valore o anche facendo delle semplici operazioni aritmetiche. Allora, ciò che noi vogliamo fare nel controller è dire, poiché il model espone una property, che è il numero di tentativi, noi vogliamo collegare questa property al testo della casella di testo txt current. Questo lo possiamo dichiarare una volta per tutte, ad esempio nel metodo no, initialize non posso, nel metodo set model, non posso farlo nel metodo initialize perché quando viene chiamato il metodo initialize il modello non c'è ancora, il metodo inizializza del controller viene chiamato dopo che l'fxml è stato caricato ma ancora dentro l'fxml loader quindi il main non ha ancora avuto tempo di fare set model quindi il metodo initialize ci può servire per inizializzare ciò che vogliamo viene chiamato prima dell'avvio dell'interfaccia grafica ma solo se non ci serve il model per poterlo fare invece per le operazioni di cui abbiamo bisogno del modello le dovremo fare ovviamente dopo set model e quindi dovremmo dire che txtCurrent che è la, il text field, ok? La casella di testo, ha una proprietà. Qual è la proprietà che mi interessa? La proprietà text.textProperty. property. Quindi qui non sto facendo get text per avere il valore attuale del testo, ma sto in chiedendo il riferimento alla proprietà che determina poi il valore del testo, no? A questa property osservabile. Di questa proprietà le posso dire che voglio che sia legata bind, ha un valore osservabile. E questo valore osservabile che cos'è? Beh, può essere il model tentativi property. Adesso qua si arrabbia perché questo è un intero e l'altro è una stringa. Adesso lo sistemiamo, il problema è dei tipi. Il concetto è questo, io dico a ah, una proprietà di un oggetto dell'interfaccia, collegati a una proprietà del modello. E tutte le volte che il modello modificherà questa proprietà, la vista verrà informata e aggiornerà automaticamente il valore contenuto. Adesso bisogna capire solo come fare a convertire questa cosa se c'è un toString eccolo qua, string no, value at prendo un array allora facciamo un'operazione sembra proprio che questa sia la risposta alla nostra domanda questo number string converter che è una classe che fa questo lavoro bind bidirectional che come primo una property e come secondo argomento vediamo se esiste questa classe che c'è una sottoclasse java.fx.util.converter che ci serve per fare questo tipo di operazioni allora questo è normale nel senso che quando uno va a sviluppare questi, dentro queste librerie così ampie, il primo passo è sapere che una certa cosa si può fare e sapere come farla. Poi la classe specifica, il metodo specifico da cambiare, un po' te li trovi andando a studiare la documentazione, un po' te li trovi andando a trovare degli esempi su internet. Questo è il modo normale di lavorare io sono entrato qua un'ora fa, non essendo ancora sicuro di come si faceva questa cosa, va bene, posso sbagliare, possiamo tentare, ma sappiamo dove andare a cercare le informazioni, e anche in laboratorio farete così, e anche all'esame farete così, e anche quando si lavorerà si farà così. Allora se tutto funziona, se dobbiamo credere a ciò che c'è scritto nella documentazione, non abbiamo più bisogno, non avremo più bisogno né di questa istruzione né di quell'altra perché se è vero se ci fidiamo ma in realtà non ci fidiamo lo verifichiamo questo binding fa sì che la text property di questa cartella di testo osservi continuamente le variazioni di questa tentativi property del modello una volta che li ho legati una volta, sono legati per sempre le modifiche di uno si ripercuoteranno sull'altro vediamo se è vero ecco, si modifica il valore vedete che il numero di tentativi aumenta 3, 4, 5 ma il controller non lo sta più facendo questa riga in cui il controller aggiorna i tentativi sulla interfaccia grafica non c'è più ok? quindi se noi vogliamo che in ogni momento l'interfaccia grafica o qualche elemento dell'interfaccia grafica rifletta sempre lo stato di qualche proprietà del modello lo possiamo fare con questo meccanismo passati quei 30 secondi di paura in cui uno deve creare il binding e sperare che tutto vada bene poi c'è tanto codice in meno l'abbiamo fatto sui tentativi potremmo farlo sul numero massimo di tentativi Nmax, perché non fare un binding anche su Nmax? Potremmo farlo sullo stato di disabled dei bottoni. Cioè, questo antipatico di controller deve passare metà della sua vita a fare set disabled e set enable e eh, set non disabled, insomma, di vari bottoni. Ma in realtà tutte le volte che game è true deve fare certe cose. Tutte le volte che il game è falso, invece deve fare il contrario. Allora, uno potrebbe benissimo fare un binding tra l'attributo, anzi, tra la proprietà disable property del bottone nuova e la proprietà in-game del modello. La definisco come boolean property, non più come integer property e si agganciano. Quindi non appena il modello dirà la partita è finita, automaticamente quel bottone si abilita. Non appena... Il modello dirà la partita è in gioco, è in game, quel bottone sarà set disabled. A, a sforzo zero. Perché a questo punto diventa il modello che comanda l'interfaccia utente senza neanche conoscerla. Bello questo giochino. Un pochino più complicato è la box di gioco, perché qui devo mettere un set disabled che non è uguale a in game, ma è uguale al not in game al contrario no? per questo deve essere disabilitato se non sono nel gioco vabbè ma è quella grossa classe bindings che abbiamo visto prima ci sarà da qualche parte un NOT no? si chiama negate calcola la negazione di un valore questo qua è un valore numerico ah no scusate, NOT che prende una observable boolean value e crea un nuovo, una nuova property osservabile che sia la, calcolata come negazione della boolean value di partenza. Okay? Allora, io per il momento lo lascio così. Questo richiede un minimo di sedimentazione perché è un modo diverso di pensare. Non tanto prendo il valore lo stampo quando mi serve, ma definisco delle regole sulle basi delle quali alcune parti dell'interfaccia utente si aggiornino automaticamente o ricopiando il dato tra le quali oppure facendo delle piccole elaborazioni su quel dato per poterlo visualizzare quindi passo successivo che potete provare a fare poi magari tra qualche giorno farò aggiornerò anche questo progetto con la versione completa eh, provare a automatizzare anche altre parti dell'interfaccia. e vedrete che il controller si snellisce parecchio perché le operazioni più di manutenzione semplice dello stato visuale dell'applicazione scompaiono. E sono le tipiche, le tipiche operazioni che devo fare in più punti, perché devo sempre mantenere aggiornato. Allora, quando devo sempre mantenere aggiornato, proviamo a pensare se riusciamo a farlo fare al motore JavaFX attraverso i binding. Con questo vi lascio prendere fiato, facciamo un po' di intervallo, e dopo cambiamo argomento, così... il e cominciamo a parlare di database.